Aaron Paul di Breaking Bad è papà, la moglie Lauren Parsekian ha partorito una bambina. È arrivata la cicogna a casa di Aaron Paul, lattore americano noto per la serie tv Breaking Bad e per film come Ned Force e Padri e Figlie. Il divo saluta larrivo della sua prima figlia, una bellissima bambina di cui non è stato ancora rivelato il nome. Non ci sono parole che saranno mai in grado di spiegare quello che è appena successo al mio cuore, ha scritto la moglie Lauren Parsecchian su Instagram, dove ha pubblicato le prime immagini della piccolina. I due sono sposati dal 26 maggio 2013. L'amore tra Aaron Paul e Lauren Parsecchian. Aaron Paul aveva annunciato la gravidanza della moglie a settembre 2017. L'attore ha conosciuto la donna della sua vita alcuni anni fa, Galeotto fu il Coachella Music Festival a Indio, California dove avvenne il primo incontro e dove, esattamente un anno dopo, i due cominciarono a frequentarsi. Nel gennaio 2012 è stato ufficializzato il fidanzamento, culminato nelle nozze celebrate l'anno seguente, in una location molto particolare, un parco dei divertimenti a Malibu con matrimonio a tema carnevale parigino negli anni 20. La Parse Chian è una produttrice e regista che ha cofondato l'organizzazione No Profit contro il bullismo Kim Kampai. Le prime immagini della bambina. Cuore mio, scrive lattore nella prima foto della piccola pubblicata su Instagram. Sotto, anche il post della parsecchia. Nonostante gli impegni della paternità, vedremo presto Aaron Paul i nuovi progetti. Sta girando infatti ben quattro film, The Burning Woman, Android con Olga Kurilenko, The Parts You Losev e Come Home con Emilio Rataikowski e Riccardo Scamarcio.